Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio Ci troviamo all'Orto Dio in compagnia di Luca Speranza, ciao a tutti, Vladimir Luca Speranza e Vladimir Questo è un filmato in stile cooperazione Ubuntu come il gruppo di Luca e quindi sarà un filmato che probabilmente finirà sia sul mio canale che su quello di Luca quindi io vi presento Luca, poi dopo Luca vi presento a me, facciamo una cosa del genere strana. Facciamo una cosa sì, veloce, insomma partiamo, parliamo un po' di questo progetto e sarà carino. Noi siamo stati qui in piacevole compagnia, anzi anche oggi una bellissima giornata di sole, stiamo godendo del, eh, dell'energia che ci sta regalando eh, il sole e... E abbiamo anche avuto modo di chiacchierare, condividere un po' di temi, scambiare un po' di idee e abbiamo deciso di fare un piccolo video sulla, per parlare di cooperazione. cooperazione cooperazione e condivisione sono due temi come giustamente prima discutevamo che sono molto difficili da applicare è un qualcosa che, che purtroppo non ci hanno insegnato né a scuola né nella storia proveniamo da e fenomeni come divisi. eppure sul pianeta ci sono i popoli tra virgolette primitivi, quelli che non hanno bisogno di tutto ciò dei consumi indotti di cui noi siamo stati abituati sin da piccoli, tipo gli indiani d'America o gli indios dell'Amazzonia o i popoli australiani e aborigeni. Eh, ognuno vive in modo diverso però hanno comunque questo sistema comunque libero dove ognuno ha il suo ruolo spontaneo, naturale e poi fanno la loro vita io non ho vissuto, non sono un antropologo non ho vissuto con loro, ho semplicemente studiato un pochino sia in Brasile che visto e eh, confrontando con delle persone che hanno vissuto questo stile di vita Stefano dice insomma che è difficile, su questo siamo d'accordo anche io la penso così noi siamo figli di un sistema che ci rende nemici l'uno dell'altro, ci mette in competizione. Competizione, bravo! Non è, non è facile provare a raggiungere questa cooperazione, ma è importante cercare di farlo. Proviamoci quindi. Proprio per provarci, io in base a questo, ecco. Dove, per esempio, per, per non fare essere troppo lungo il filmato, domanda a Luca: allora te, raccontaci chi è Luca Speranza, cosa fa Luca Speranza e in che modo vuole cooperare e condividere con gli altri? Cosa vuole cooperare, cosa vuole condividere? Raccontaci in pochi minuti questa grossa domanda vabbè, sarò previsto. cercherò di essere breve comunque io sono uno dei tanti abitanti di questo pianeta che è venuto qui con una storia come molti di noi qui eh, da un lontano passato per chi crede comunque che non abbiamo vissuto una vita sola e uno come tanti che forse ha eh, la fortuna che poi diventa un dovere di, eh, essere, di aver capito delle cose, di aver compreso piano piano eh, nella mia vita ho compreso che delle volte e una delle cose che ho capito è che eh, questo essere separati, questo essere in competizione, io sono meglio di te, io sono più bravo, io sono più bello, io ho la maglietta più figa, io ho la macchina più bella, io ho la casa più eccetera eccetera eccetera eccetera ci porterà sempre più lontani e sempre più eh, schiavi di questo sistema che molti dico, si lamentano in continuazione ma pochi fanno qualcosa io non è che avrò fatto tantissimo, però sto cercando, stiamo cercando insieme a Vladi ma anche a tanti amici di creare dei gruppi Ubuntu, dei gruppi Ubuntu fruttali li chiamiamo perché ci piace coltivare gli alberi e creare comunque una vita più semplice e manderemo più notizie poi sia nel mio canale, poi speriamo di stare in contatto perché è un bellissimo spazio qui e vorremmo creare sinergie o comunque fare rete, quindi aiutarci l'un l'altro ognuno con i suoi spazi pure qua bisognerà fare specie di villaggio Ubuntu orto, orto di ubuntu siamo disponibili noi vogliamo fare un modello <ride> vogliamo partire con una piccola base e poi fa... esatto orto di ubuntu eh, il principio è quello condividere e aiutarci a lui a stefano gli servirà una mano veniamo Vladi si è già proposto la mano soprattutto di per, per zappare due mani due zappare. piedi e una testa per pensare perché bisogna anche condividere scherzare e scambiarsi idee E alla fine divertirsi perché poi stefano ecco, è bravissimo io vorrei che, che ci guidesse facendo un freestyle al volo su questo argomento vai che l'ho incentivato eccolo qualche minuto che parte adesso sai ci provo non so quanto mi ci ritrovo a fare un freestyle senza base ma ti volevo dire ciò che ho in testa quello che mi piace anch'io mi volevo presentare per tutti quelli che stanno sul tuo canale sono Stefano Maggi dell'Orto Dio e vivo qui in campagna e ci sono messo io volontariamente e presente sai perché perché ho deciso spontaneamente di vivere più naturalmente di a poco <coughs> di scaldarmi col fuoco e di mangiare pane unto è una bellissima <ride> canzone ci ha fatto sentire prima dopo bella, metto bella, il link È eh, do, bellissimo. dovevo fare un freestyle a Luca poi non, non gli è venuto no, no, quindi. No, no. dovrò fare scuola questo non era niente perché adesso mi ha accorto di sorpresa però. <ride> ma sei stato bravissimo come sempre comunque dopo metto il link e vi faccio sentire anche le canzoni è bravissimo e speriamo di fare queste cooperazioni e avere il tempo anche per creare delle cose insieme perché mi piace imparare Invece, invece Luca fa parte della de, de, de, de setta dei fruttariani setta mi raccomando però, però a di, setta libera no non dif, è vero a differenza della maggior parte di quelli della setta dei fruttariani che io li odio dal profondo Luca alla fine mi sembra una persona a parte corretta brava ma anche riflessiva perché voglio dire tanti sono bravi ma mi sembrano che stanno un po' fuori di capoccia e allora uno dice ma come è una cosa che dovrebbe fare bene però poi stai fuori di capoccia invece Luca lo vedo molto molto Morto per, piedi per Contro te. con gli estremismi e soprattutto usiamo più buonsenso e semplicità perché la vita è semplice perché ce la dobbiamo complicare, andiamo verso la frutta per semplificarci la vita, stare bene con gli altri. Io con tutte queste cose agrumi sì, agrumi no, mela qui, mela là. Io eh. ovviamente ti criticavo perché sai che amo critica a tutti, ma per me. Ma, ma per me i sì. fruttariani sono sì. meglio che c'è stato. Dai grande, no, no, <ride> ah, grande, allora ragazzi un saluto S a tutti, salutiamo da Luca saluto dall'Alto Dio, da Radmir Buongiorno. e da Stefano, bella!